Allora, um, quindi i regni dell'eternità sono naturalmente... Um, cosa significa dell'eternità? È poetico, è metafora... No, no, significa che non c'è più tempo. Va bene? Non c'è più tempo perché abbiamo passato Saturno, cioè fisicamente su Assia, è il viaggio che si fa dopo Saturno. E dopo Saturno, naturalmente... Eh, si entra nei regni delle stelle, no? nella galassia, e, eccetera. Eh, eh, naturalmente, ehm, andando nel Sole, si va nel percorso del Sole, cioè nelle case zodiacali che il Sole fa. Eh, e da lì c'è un'uscita, vabbè, che ve ne frega niente, però da lì c'è un'uscita che è il Sagittario da cui si entra nei regni delle stelle e siamo liberi da Saturno. Allora, questo sono è lo zodio e queste sono le stelle fisse. Va bene, diciamo che qua non ce ne frega niente. Solo carino da capire che qui non esiste il tempo. Quindi, dentro di voi c'è una realtà che è senza tempo. Ok? Uh, siamo eterni? Sì, siete eterni. Questo non significa immortali. Beh, ecco perché la coscienza discende su Malcute e adesso tutti siamo qua. Per riuscire a coagulare immortalità, perché qui. Per la prima volta tu puoi, non è che tutti lo facciamo, però potresti conoscere questo tesoro di cui vi stavo parlando. Cioè l'oro dentro la terra. Non l'oro nell'oro. L'oro dentro la terra. E qual è? Scava, scava, scava, scava l'individuo. Individuo vuol dire anche indiviso, eh? Indiviso, eh? Mm? Ma, indiviso vuol dire che non c'è una cosa che è divisa da te, alla fine, no? Comunque, allora, no, lasciate stare quelli laterali, ora non, po non possiamo parlare troppo di tutto, no? Naturalmente io ho cercato di fare un po' il percorso centrale, più o meno, per darvi un'infarinatura, va bene? Perché poi noi ora andiamo a parlare delle nostre, cose, uh, delle nostre cose, però chiaramente è ovvio che certamente anche Giove e Marte, Mercurio e Venere sono uh, parte naturalmente no, della, di tutto il discorso e, quindi concludiamo dicendo che i regni dell'eternità 1, 2, 3 la trinità divina avete mai sentito parlare del padre figlio e figlio dello spirito santo? bravi questo è il retaggio con cui oggi 2020 si dicano queste cose Naturalmente eh, la conoscenza iniziatica è sempre presente solo a chi ha occhi per vederla, ma non è mai andata via. Eh? Non vi fate fregare: mai l'insegnamento magico è scomparso dalla terra. Solo che, come sempre è stato eh, anche al tempo dei Sumeri, cioè non pensate che quello che era religione era poi l'insegnamento iniziatico. No, l'insegnamento iniziatico era solo a chi aveva gli occhi per vedere le cose, così come quello anche solo di quello che si parla stasera. Non pensate che tutti poi riusciranno a capire tutto. Piano piano la maturità della coscienza ti porta a capire sempre più le cose mh? e a vedere anche in tutto, anche nel linguaggio cristiano-cattolico, termini iniziatici come la Maria che ti lascia una bocca aperta perché ti dicono guarda, hanno sempre detto tutto davanti agli occhi. No? Allora, Ehm, dal tempo diciamo da qui iniziano cosa inizia da qui? parliamo sempre delle nostre cose, della manifestazione corpo lunare, ora ci arriviamo da qui inizia da Saturno iniziando il tempo iniziano quelli che nella Genesi vengono chiamati i sette giorni della creazione quindi primo giorno secondo giorno, terzo, quarto quinto, sesto, settimo va bene? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi siamo, eh, diciamo questo più questo, eh, e più questo. <ride> Ora non ho fatto, vediamo se ve l'ho fatto. Sì, ve l'ho fatto. Allora, da, ehm, partiamo da, quindi avete capito, no? da Marte, vedete che sono i sette giorni, cioè da quando inizia il tempo, nella Genesi, infatti inizia il tempo, no? E cosa dice? Primo giorno, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Secondo giorno, ta, ta, ta, ta, ta, perché alla fine ripete sempre queste storie? Primo giorno, Dio, vide che era una cosa buona. Secondo giorno, perché lo ripete questo discorso? Perché è importante che in un giorno ha fatto la cosa, ma nel secondo giorno ha fatto l'altro, nel terzo giorno inizia il tempo. Ormai non si può più non scrivere. Non, non si può non scrivere terzo giorno, quarto giorno, perché siamo entrati nei reami del tempo. Mm? Uh, che sono non vorrei aver fatto confusione con voi da qui in giù fino a malkut malkut è il settimo giorno va bene cosa fece dio il settimo giorno guardiamo se qualcuno mi scrive nella chat scrivetemi voi così io mi bevo ancora il mio bellissimo te cosa fece dio nel settimo giorno qui malkut eccoci qua settimo giorno eh si riposò bravissimo ottimo cioè qui guardatevi intorno qui è dove l'uomo è dove dio dorme si riposò cioè l'uomo è dimentico di se stesso della sua natura ha dimenticato chi è per concludere questo discorso un po cabalistico però ehm, anche conoscitivo naturalmente, perché riflettendo su queste cose voi aprite i centri sottili e senza centri sottili aperti, solo riflettendo su queste cose, cioè solo indagando ma allora cosa significa lunare? ma allora cosa significa questo? ma allora se guardo il sole in cielo è quello? beh, il sole è là, la luna è nel mezzo e la terra è qua e questo il primo mobile, se vogliamo, giusto? È vero o no? Ora non vi ho messo la immaginetta, scusate, ma... È vero o no che il sole è laggiù? 8 minuti luce. La luna è lì e la Terra è qui, è vero o no? Ma capite? <ride> Dicano verso, verso Roma, forse. Eh, allora... Per conclusione, si può certamente chiarire, che, però questo vale ovviamente poi per il, per il discorso della coscienza, del viaggio poi... Eh, del viaggio magico di iniziazione e coagulazione dei piani. Ma, per farvi sapere una cosa interessante, da Malkut non è che in realtà è tutto così liscio, ma vengono identificati questi tre veli, oppure, come vi pare, potete chiamare, e il primo velo è quello della nascita e della morte. Cosa significa? Significa che tutti noi, uh, tutti noi, una volta che si muore, cosa accade? Che ti viene tolta la terra sotto i piedi. Ecco cosa accade quando muori. Cioè, eh, l'evidenza uno dice ma ah, chissà nessuno può sapere cosa succede dopo la morte ah, chissà, chissà. Oh, cosa succede non te lo dico nemmeno io va bene però mi sembra che tu in quel corpo non ci sei più mi sembra eh, poi o oh, eh, mi sbaglierò però insomma è abbastanza probabile no e te in quel corpo non ci sei più ma così come lo dico io lo dicono tanti perché se voi vedete i corpi se li fanno e cremano li bruciano, li sotterrano, giusto? Ora se tu pensassi che la persona dopo morta è nel corpo, tipo per dieci anni nel corpo, non credo tu ti sogneresti di mettere sottoterra a farlo marcire, giusto? Quindi, <ride> la cosa stupida che vi sto dicendo, cioè che secondo me in quel corpo non ci sei più, <ride> lo pensano tanti, <ride> perché... Se qualcuno, persona normalissima, eh? dice: Eh no, perché io so che quello rimane nel corpo 30 anni dopo la morte, allora il corpo rimarrebbe qualcosa di sacro. Inizierei a ungerlo con dei balsami, con, dei, con delle resine, affinché nemmeno si deteriori, nemmeno si decomponga, eccetera, è giusto? Invece no, si sotterra o si brucia o pare". Allora vuol dire che comunque siamo d'accordo abbastanza che dopo morto la coscienza non è almeno agganciata al corpo fisico. Questo vuol dire che ti tolgo la terra da sotto i piedi. Questo vuol dire. Quindi automaticamente si entra in esod, volenti o nolenti. Chiaramente se uno ha coagulato se stesso in esod in vita, è come toglierti un giacchetto e vai avanti. Non succede nulla, è questo che succede. Togli un sopravvito, un impermeabile, e eh, tu sei, tanto ci sei già qui, in esodo ci sei mentre stai vivendo qua, mm? ma lasciamo stare. Secondo è velo della seconda morte, quando anche tutto ciò che è impressione, tutto ciò che è sensibilità, tutto ciò che è psichico, ma non solo, perché è psichico è la luna, ma vedete anche questi altri due colorini, no? un verde e un arancione così, tanto per mettere due colori, ma non è nemmeno solo psichico, diciamo il sensibile cessa di esistere allora è la seconda morte quindi non solo muore il fisico, muore anche il sensibile uh, antichi romani agli eroi gli dicevano ti auguro la seconda morte perché eh, perché se tu arrivi qui con la coscienza naturalmente eh, sei esattamente nel regno degli eroi, cioè di coloro che, ehm, che hanno coagulato il corpo solare. Andando avanti c'è il velo dell'eternità, chiamato anche abisso in alcune tradizioni. Okay? Naturalmente questo è ulteriore al, alla, alla, alla tematica, diciamo così, di stasera. Quindi... Facendola breve, tornando a noi, tranquilli, tranquilli, mondo della, mm, questo, no? Questo qua, mondo terrestre, tutto quel che vedete, è già coagulato. Se voi volete manifestare qualcosa, eh, lo dovrete manifestare qui. Perché è inutile che, per esempio, io voglio manifestare, faccio un esempio, voglio manifestare 10.000 euro. E ci credo tanto. Sì, ma non basterà, perché io 10.000 euro alla fine li voglio avere qui. È inutile che ce l'ho nel mio mondo delle credenze, o nel mio mondo delle idee. Giusto? Manifestazione vuol dire che, alla fin fine, il risultato di una manifestazione, per intenderci, è che alla fin fine la cosa che tu vuoi manifestare è qui. Ok? Su Malkut. Quindi il mondo terrestre è questo. Tutto ciò che è energia, psichismo, sensibilità, no, cioè io tocco la cosa, mi brucio, è possibile perché ho sensibilità, come un fluido, eh, siamo nei mondi infatti delle acque, è come un fluido, se io tocco qualcosa, lo vedete, lo riuscite a percepire un attimo, il fluido della sensitività, provateci perché faremo esercizi di percezione, eh, dovete un attimo iniziare anche a percepire, non solo a capire col pensiero. Iniziate a capire, iniziate a sentire come questa sensitività delle cose, cioè la capacità di essere sensibili. Però, attenzione, sensibili non vuol dire che vedo il futuro, che vedo le aure, c'è cioè, frega mia, nulla di quelle cose lì. Vuol dire che se io tocco il tavolo lo sento solido. Se io tocco eh, il ghiaccio lo sentirò ghiaccio. Ecco, mettete tutte queste cose assieme, i cinque sensi, no? Ecco. Eh. Metteteli tutti assieme e a parte che su sua sia, si sta parlando del sistema nervoso e quindi del sistema anche ghiandolare, M mentre quando si va nei, um, qua, nei mondi solari, stiamo parlando del sangue, l'io è nel sangue, ecco perché chi fa una via magica poi gli viene detto di non donare il proprio sangue perché ci sono dei motivi sempre legati comunque a una purezza solo per chi fa la via magica però eh? non vi preoccupate per acquisire un po' più di potere di manifestazione capire come stanno le cose eccetera eccetera, non vi serve però sappiate che donando il sangue ok potete fare del bene però voi l'io diciamo così acconsentite eh, che venga condiviso con chi poi il sangue lo riceve, capito? O oh, e ascoltate, in magia pratica, con il sangue si può fare tutto, quindi cioè, perché se io uso il sangue in un, in un rituale specifico condensando le forze e poi alla fine arrivano come fulmine perché c'è il sangue, è uno dei collegamenti è il collegamento strutturale con la persona più forte mm? uh, quindi ci sarà un motivo non, non usate sempre solo la moralità eh, ma faccio del bene agli altri ma ok, va bene, Allora falda, non c'è certo problema però vi dico, domandina ci sarà un motivo se anche solo per fare un rituale per una persona, eccetera, eccetera quando vado a usare il sangue è il collegamento più forte che ho con la persona e non c'è differenza che la persona sia a 10 km 20 km in un altro continente la distanza non esiste cavolo, solo perché ho una goccia di sangue, no? Vi lascio le vostre riflessioni, non è che io vi devo dire cosa fare e cosa non fare, eh? però ci sarà un cavolo di motivo per cui è così importante. No? Quindi parliamo del sistema nervoso, ehm, simpatico e parasimpatico, e sistema ghiandolare. Avete capito? Quindi sistema ghiandolare, luna, sistema nervoso parasimpatico, questo, sistema nervoso simpatico. Um, quindi comprese queste cose aspettate che mi avete scritto una cosa l'ho visto ciao è anche per questo che esistono leggende di esseri che bevono sangue e di solito sono visti in cattiva luce, certo ora non possiamo parlare dei vampiri, ci sono tutt'oggi, eh, però chiaramente eh, certo Quindi le piante non ce l'hanno il sangue, avete capito? Allora, dunque, ecco, vedete che tutto torna? Cioè, quello che vi ho detto, vi, vi ho cercato di spiegare, che non era moralistico, era solo seguire quello che vi dice la natura. Le piante, vi ho detto che sono più lontane da qui, no? Ve l'ho spiegato, no? E che, che quindi, eh, no, eccetera, eccetera. Ma le piante, capite? Sono sfumature. Però io le piante e il sangue non mi ho mai visto. L'animale sì, e l'uomo anche. Sì, ne parleremo. Però il sangue di un animale e il sangue di un essere umano sono molto diversi da alcuni elementi che eh, sono particolari nell'uomo. Allora, mm, mm, mm, ecco, allora, è molto importante che voi capiate un'ultima cosa, cioè che eh, macrocosmo e microcosmo, ma cosa sono tutte queste parolone, eccetera, eccetera? Nulla, solo che tutto quello che, di cui stiamo parlando um, è vero in voi come esseri umani e quindi è giusto che voi guardiate le corrispondenze, i collegamenti, tutte le conoscenze in voi come esseri umani. Mm? Però anche è tutto vero in ogni cosa che vi circonda, cioè nella natura. Ora, macrocosmo uno sembra che vada a vedere per forza le stelle, non solo, non solo. Okay? Ecco perché gli antichi maghi, anche nei negrimori, che magari potreste aver letto di qua e di là, cominciavano a dire cose strane. Tipo questa pianta ha segnatura di Marte. Questo metallo, per esempio, l'oro, abbiamo parlato dell'oro, no? Addirittura invece che sole lo chiamavano oro. Invece che luna lo chiamavano argento e per loro era la stessa identica cosa. E il rame, perché uno può dire, ah, forse perché il sole è giallo e la luna è argente, sarà per quello? No, uno è per quello. <ride> perché, ora, io ho detto solo argento e oro, no? Ma immaginate il rame, per esempio, eh, per farvi un esempio, il rame. Con Venere no? Quindi cosa c'entra? Nulla. Lo stagno come metallo, eh? stiamo parlando di metalli. Lo stagno, il ferro, cosa c'entra? Nulla. <ride> cioè, apparentemente non c'entra niente, ma significa che per esempio l'oro. È portatore delle stesse qualità del Sole, o così come una pianta con segnatura di Sole, a quelle qualità, a quell'energia, qui in Assia. Quindi, per gli antichi, i pianeti non erano in nessuna maniera qualcosa di solo lontano nel cielo, ma erano manifestazione di forze presenti ovunque. Per esempio, nel colore rosso c'è Marte, che può essere Marte di guerra, Marte di sesso. Sempre colore rosso, sempre Marte. Va bene? Iniziate a capire questo discorso piano piano, perché non vorrei che qualche che magari un attimino a digiuno della materia, dicesse, vabbè, ma cosa mi stai parlando? Dei pianeti, quei tondi che sono laggiù in cielo? Ah, che mi serve questo discorso di capire dei pianeti laggiù fotografati dalla NASA? No! Ecco che piano piano vi serve perché stiamo parlando dei, degli strati della manifestazione, ok? Quindi, um, non stiamo parlando solo di quei tra virgolette, pezzi di pietra laggiù, ok? Però naturalmente è tutto connesso e correlato con specifiche leggi naturali. Va bene? Come si riconosce una pianta segnata dal sole? No, vabbè, ora mh, non vorrei entrare nei dettagli di queste cose, no? Perché non, non è che c'è un, una sola cosa che devi riconoscere. Chiaramente, cosa succede? Che più conosci le, le, le potenze, più conosci la natura. E più che la natura ti parla, mh? Eh, ecco cosa succede alla fin fine. Più conosci la natura piano piano e più che la natura ti parla. Di sicuro, una pianta che per esempio segue un attimo il sole dal tramonto. Scusate, dall'alba al tramonto segue il sole sicuramente no, è più propensa a essere gli piace il sole affine al sole. Una pianta che si apre di notte proprio perché no? Gli piace aprirsi di notte sicuramente è più affine alla luna. Mh? Però, non stiamo qui a parlare, in a, in a, però per farvi capire una cosa molto importante, cioè la materia non è morta. Quello che vi circonda non è mai morto. È portatore di informazioni, di energie, di poteri propri alla cosa che avete davanti. Quindi non solo le piante, anche gli oggetti, tutto quello che è qua manifestato, ok? Quindi, iniziamo a capirci un po' meglio. Noi parleremo naturalmente di questo aspetto, diciamo così, questi uh, nostri incontri parlano, parliamo di questo aspetto dell'esistenza, ok? Chiamato corpo lunare, naturalmente, uh, vabbè, corpo lunare, corpo venusino e corpo mercuriale, però, non ce ne frega nulla, eh, discendenti, come vedete, sulla Terra. perché? perché se voi capite come è il linguaggio del vostro corpo lunare come è il linguaggio del corpo lunare della natura voi saprete manifestare quello che volete sinceramente ma proprio perché vedete le cose cioè in realtà il potere di manifestazione c'è, non tipo per miracolo, c'è semplicemente perché iniziate a vedere delle cose, delle forze, proprio come si muovono e poi arrivano qui e si manifestano, ma prima, no? E magari vedi che a quella cosa gli piace un po' più questo. È chiaro che se io gli do questo, poi quella cosa è molto favorita, propiziata ad accadere vedremo naturalmente poi in pratica, no? con esempi pratici. Prendiamo due serate, eh, per questo almeno, poi guardiamo se andiamo avanti anche con questo argomento, però dobbiamo prenderci due serate perché ehm, è un argomento un po' vasto. Però va da sé che nel corpo umano a livello fisico di localizzazione, potremmo anche dire, come curiosità vostra, il corpo lunare, quindi l'aspetto... Questo che vedete qui ha sede dov'è il centro? Qua, in Yesod. E Yesod è anche associato al centro sessuale dell'uomo. Mentre se volete il sole è, è proprio associato al cuore, questo è associato proprio al centro sessuale. Ok? Questo ha eh, tanti sviluppi nella vostra indagine, naturalmente, no? Nel vostro. Uh, però sapere che, appunto, mh, noi, per esempio, com'è che si nasce? Si nasce da un atto sessuale, ok? E poi avviene la, ma la ma manifestazione, però la manifestazione di, di noi, invece che di qualcos'altro, no? <ride> avviene la manifestazione di noi. Um, ma comunque, finiamo questo discorso. E poi passiamo a una pratica, una cosa, a un esercizio da fare adesso, insieme. Torniamo al suono della campana che vi ho fatto sentire all'inizio della serata. Abbiamo certamente capito che mh, beh non lo so se ipoteticamente o certamente, ma insomma il suono potrebbe andare avanti all'infinito solo in volumi sempre più bassi, così bassi che non io, ma nemmeno nessuno strumento creato dall'uomo, potrà mai, mai percepirlo. Aspettate, guardiamo se possiamo fare stop share. Ecco, forse mi vedete adesso? Forse adesso mi vedete. Dicevo, la campanella, no? Il suono continua all'infinito, praticamente. Però, <ride> la vera domanda per saltare giustamente con la comprensione vostra è ok ecchio fin qua ci siamo arrivati ma prima perché tu hai detto che nulla si crea e nulla si distrugge ok nulla si distrugge però il suono l'hai fatto partire non mi puoi venire a dire che un'ora prima che tu facessi partire il suono il suono era presente a un volume troppo alto no il, il suono non c'era tu sei arrivato, hai fatto il suono e il suono c'è stato. <ride> è giusta come domanda? Vediamo se è giusta. Scrivetemi, eh. Allora, la chat la trovo qua. Ci siete? Mi sentite? Ah, ok, magari state pensando. ok, ok. Comunque, no, pensai, vi domando anche per capire se tecnicamente no, ci sono dei, dei problemi, degli errori, etc, etc. Probabilmente il suono è già presente in potenza. Oh, bravissimi! È così, nei piani sottili e nei piani fisici. <ride> Giusto? Bravi, ci siete arrivati. Allora, cercando di spiegare per chi magari non ci è arrivato, voi mi dite il suono esiste in potenza. È quello. Cioè, nei piani sottili esiste tutto l'insieme di forze che lo permettono quindi esiste l'ottone il principio dell'ottone che già sono due leghe no? insieme comunque esiste la forza dell'ottone esiste la forza della forma perché se non avesse questa forma magari fosse una una, una mattonella di ottone non suonerebbe così Esiste quindi il fatto che, il che la campana, no? Allora dovete capire che la campana è una forma in realtà. Quindi, quando io faccio per la chiesa una campana, mi sto appellando a questa forza e poi avrà le proprietà. Chi è? Poi avrà le proprietà della campana. Se, se io faccio una campana dal fabbro quella lì avrà le proprietà della campana. Mi seguite? Ecco, quella forza è qua dentro. Il principio ecco, è qua, nei piani sottili. Non è che lo vedo qua, lo prendo, lo levo, però ci arrivate, lo vedete. Non è vero che non sapete vedere nei piani sottili? Fatelo insieme a me. Allora, il, eh, il principio della campana, se volete... Il figlio del dio vulcano che il dio vulcano magari è quello che fa eh, il fabbro ecco un suo figlio eh, eh, visione antica va bene visione moderna va bene anche quella quindi sicuramente c'è un principio principio derivato da chi derivato dall'intelligenza dell'uomo perché non ho mai visto un animale che crea una campana unito alle forze dei metalli diretto da un mercurio superiore che lo ha permesso. Ma lo sapete fin dove si può sprofondare? Ma per farvi capire che in una semplice campana ci sono forze cosmiche enormi all'opera. Per non parlare poi di tutte le tonalità e le note, le antiche muse con cui oggi anche entrano in contatto musicisti. Chi è musicista saprà molto della musica, cioè nei suoi piani sottili è entrato in contatto con le muse, le dee delle arti, le dee della musica anche e le conoscenze che ha derivano da questo. Nei piani sottili accade tutto. Non vi potete immaginare i piani sottili come se fosse un cerchietto di luce intorno alla campana. Uh, vedo il corpo sottile, che me ne faccio di un cerchio di luce? Nulla. <ride> che me ne faccio del cerchio di luce intorno alla campana? Invece è così che si vede nei mondi sottili. Ovviamente, dopo vi spiego meglio, però iniziate a capire quante forze sono all'opera e quante anche non ho detto eh? non ho detto per esempio la forza della solidità se questo era fatto di aria non, non, non era possibile se era fatto di vetro nemmeno quindi della densità questa è una densità sua se gli cambio la densità per esempio la trasformo in vetro non avevo questo Quindi, questo significa che sono presenti in potenza. <ride> Scrivetemi se siete riusciti un attimo a percepire quello che vi sto dicendo. E sapete quante non le ho dette? Perché questa c'è anche la luminescenza, no? Eccetera, eccetera, vedete? Il colore, perché ovviamente l'ottone, per poter esistere, deve... Come conseguenza, sottomettersi, inchinarsi e risplendere di giallo. Non può esistere rosso, come gli pare a lui. Fatta alleanze. Cerco di vedere la chat di qui, di là, insomma, da qualche parte, perché sennò. no non... No, no, no. Ok. E stiamo parlando di queste cose perché, come vi ho detto fin dall'inizio, per capire bene la manifestazione e come funziona, e poi saperlo applicare magari, bisogna assolutamente vedere la natura. Ecco perché stiamo parlando della natura, cioè del mondo. Stiamo semplicemente parlando del come sia possibile che questa campana adesso è qui davanti a me e che faccia il suono. Quante cose non fanno suono? Questo, è un accendino. E che fa questo? Bello, speciale. <ride> Se partivo così, stasera tutti dicevate, ma è scemo. <ride> Giusto? Poi vedi, se, se, la tazza di ceramica, la ceramica cosa è? La ceramica, no? È terra. L'uomo è fatto di, dic dicono no, che è dalla terra, non è che è fatto di terra, però io sono la ceramica. Eh. E invece, se gli presento qualcuno che è dentro la terra, allora risveglia altre cose in questa tazza. Vedete? Se io gli do qualcuno che è ancora più nella terra, perché i metalli sono la profondità della terra, riesco a risvegliare nella tazza altre cose. Se invece... <ride> oh, e dobbiamo parlare nel linguaggio che conosciamo, eh? Vi parlo col suono, vi parlo con le immagini, perché se no non... Non so di con cosa parlarvi, no? vi parlo col linguaggio che abbiamo. Eh? Dunque, tornando a noi, è molto importante, mm, questi sono i suoni dei metalli, sono nei campi sottili, qual è la differenza dei suoni con altri corpi tipo pelle, legno? È questa, quella che, che, sto di, che, che vi sto... Cosa vuol dire far fare un suono a qualcosa? Vuol dire risvegliarne delle proprietà. Però, giustamente risvegli le proprietà dipende con cosa stai facendo il suono. Questo un musicista lo sa bene. Gli strumenti, e perché ci sono gli strumenti musicali? Perché non si può prendere e tutto. Se vuoi un'orchestra fatta bene, non, ti, non so perché parlo della musica, ma forse anche voi, qualcuno qui, sicuro, è legato alla musica. Perché se no non si parla della musica. Comunque, ehm, avete capito il concetto? È abbastanza semplice. Eh, è come un pittore davanti a un quadro. Tutto va bene, tutto è perfetto, però poi il quadro lo fa coi colori. Ci puoi avere 10 colori, ci puoi avere 200 colori, va bene. Però ti metti lì col pennello e tavolozza e fai il quadro. Non ho mai visto un pittore che fa il quadro senza nulla, perché il quadro rimane bianco. <ride> Questo è il concetto. Che Dio dipinge il mondo, eh, noi si dipinge il mondo. no? Eh, mi fanno piacere esempi musicali. Sono pianista. Ah, ecco, vedi, ecco. Ecco, vedi, sono pianista e non, non, non, non so nemmeno a ah, Hug, non so nemmeno chi è, sinceramente, perché non ci conosciamo, no? Però è chiaro, ve l'ho detto, quando vengono fuori queste, queste cose qua, ehm, vuol dire che ehm, almeno non ci conosciamo perché non abbiamo parlato, ok? Poi ovviamente eh, ci possiamo conoscere. Allora, dunque, spero che ci siate tutti, Ok? Eh, andiamo avanti, vi ricondivido le slide perché adesso abbiamo finito questa introduzione per comprendere che si riesce a manifestare quando si inizia a conoscere come stanno le cose. Quando si inizia a conoscere, ma infatti cosa era la ricerca dell'uomo, no? Verso gli dèi, eccetera, eccetera. Cosa era in realtà? Era cercare di chiamare i principi superiori delle cose. Perché se ne chiamo i principi superiori, cioè le loro cause, dopo eh, loro magari mi aiutano e mi manifestano poi nella materia. Quando una persona è malata, per esempio, nei suoi piani sottili la malattia arriva prima, mesi prima oppure addirittura qualche anno prima. Quindi invece del fegato fisico tu gli devi vedere il fegato sottile. Allora, a quel punto tu vedi che c'è dei problemi, quello ti dice no, io sono sanissimo, ti stai dicendo cavolato. Però poi, dopo sei mesi oppure tre anni, la persona inizia ad avere problemi seri al fegato. Quindi questo è anche un po' la gerarchia della manifestazione, va bene? Allora, mm, qui, ecco.